Grazie. che è una presa adatto sia sì, una, una presa adatto alta. quindi non, non so voto delle eventuali interferenze con opere previste dal piano nazionale di ripresa e residenza, ma è solo limitato ad avere la discussione derivante ad ottenere un voto favorevole a tutti i gruppi consigliari nella proposta e nella deliberazione dell'ordine del giorno. Stante l'importanza della delibera e della discussione, volentieri mi sarei aggoverato anche attraverso iniziative personali e di conto con gli uffici per raccogliere da una parte consistente della documentazione necessaria per la formulazione di una serie di valutazioni che è possibile condividere nella votazione della lettera ma ciò vi è stato impossibile non essendoci stato ma al di là del notevole impegno un progetto, di giustizia. un costantaggio dei giudici un confronto politico nel merito del documento dei gruppi politici ad annunciare il mio voto contrario con visione della delibera a meno che la schise consigliare non prenda le dovute considerazioni la possibilità di impiegare l'approvazione di, di, di un importante momento di, di pianificazione di rischio strategico della prossima settimana questa metà, la mia dichiarazione la metto agli altri quindi perché le, le condizioni non ci sono, perché noi eravamo un po' di azzurro votare questa cosa. io ho parlato di non di condivisione. Nella stessa parte con il Consiglio però. per, per la la, l am. L am. Eh, Ma non siamo stati conforti nei consiglieri metropolitani su questa cosa. Perché nella detta parla che anche i consiglieri metropolitani mm. devono condividere le idee programmatiche del sito. Tutto questo ma, esempio, non ha fatto. Mi chiede pure blocco. C'è un ragionamento generale di condivisione, prendiamo atto di decisioni prese dal sindaco e non condivise da forza età. Ma comunque, tutti d'accordo, decidiamo, segretario generale presente, a meno che non si voglia giocare con le parole, decidiamo di non di prendere atto ulteriormente di queste linee programmatiche che, che però vogliamo andare per, per essere certi, sì, vogliamo essere discusse già ovviamente entro 20 giorni dal, dall'insegnamento, però nell'estrema condivisione di tutti i gruppi presenti decidiamo di prendere atto di, di questa ripresentazione di questa lettera con la specifica segretaria generale presente che in questo caso non, cioè non ci fosse una, una votazione su questa legge ma solamente una presa d'atto nel senso che l'avevamo già riportato quando riportavamo riportavamo in consiglio metropolitano e il consiglio non si esprimeva attraverso un voto su questa legge vi sembra dal contesto conferenza di un all'unanimità d'accordo? segretario generale d'accordissimo, contissimo cercando in tutti i modi di sviscerare col segretario generale di chiarire bene che cosa c'erano da Poletti credo di essere espresso in maniera chiara su questo argomento che il segretario generale condivideva insieme ai capi gruppo presenti e presenti del per cui noi oggi no, abbiamo chiesto la cortesia ai tanti colleghi di minoranza che non erano presenti in quella riunione di non esprimersi, di non fare nessun tipo di intervento perché non ci doveva essere un voto ci siamo dati delle parole ci siamo presi in però inventi cioè, a, ah, poi segretario, ti convochiamo un 31 perché c'è la difficoltà, dice sì, una difficoltà no, non c'è sì, la difficoltà, non c'è segretario, si se può prendere acqua si può capire se c'è la difficoltà o meno segretario, dice non c'è, ma potrebbe arrivare voglio dire, la vita può arrivare di tutto noi siamo arrivati in tempo, il consigliere lo sapevo che siamo stati in prefettura, lo abbiamo egregiamente prima da mm. di feso operato in città metropolitana nonostante ci fosse dirigenti del patrimonio, un po' sotto diciamo, un, un, un, un po' diciamo, sotto i riflettori che è una questione di 54 beni confiscati dalla lavora che ancora città metropolitana non aveva eh, incamerato nel, nel suo matrimonio disponibile, abbiamo spiegato un po' raccontato, poi la stessa storia che raccontava insieme precedente sul Consorzio Sole e sull'ascenderata decisione del sindaco precedente, eh, di, eh, di, che dalla sera della mattina ha ricordato che era posto addirittura, deciso di, di sciogliere, le mettere del Consorzio Sole, per cui questa eh, ho specificato che era la grande difficoltà per cui ancora città metropolitana di comunità dal mio ruolo di consigliere, ho pure un bene, io sono un polo di non voluta difeso il lavoro della leggenda del patrimonio, non la pensiamo a vedere per poter dare chiave a terra potrà ecco, a una maggiore spiegazione. Ora voglio dire una cosa, se noi cioè, se, se noi, e perciò dicevo, mi mentali anche se una cosa abbastanza seria, se noi quello che diciamo nella conferenza di gruppo per consiglieri, per le non vale, scusate, poi cioè, commissione che facciamo fa, cioè se i processi di gestione che prende la presidenza del gruppo sono eh, fuffa, eh, eh, io allora non voglio avere più sulle commissioni. Cioè, che stiamo a fare? vorrei essere spiegato realmente, con sincerità, se stiamo ragionando di, di lavorare in una maniera condivisibile, al meglio possibile, con, il, con le difficoltà che abbiamo, con i voli distinti che ha scelto, scelto il sindaco metropolitano, va bene. Però se prendiamo decisioni non decisioni, io devo sapere, perché io non ce l'ho. presente, credo di scrivermi anche il nome del, del collega di sicuramente oggi rappresento eh, un sindaco che fa, una, una persona che vuole mettere le cose, non vuole fermarsi alle, alle diciamo, procedure, quali ragionamente agarci dal suo lavoro concretamente mettere in campo iniziative che possano riqualificare la città di ma soprattutto far emergere in maniera grave la difficoltà che questa legge nazionale ha messo in condizione, ci di essere ecco, di essere un po' la barzelletta eh, italiana, no? in cui prima dobbiamo abbiamo cancellati, poi li facciamo votare, adesso ci abbiamo pure, prima Dio, un eh, bilancio abbastanza corposo, diciamo, però qualcuno mi deve spiegare se le decisioni che prendiamo valgono o valgono qualcuno deve spiegare e l'ho detto in maniera chiara anche nel primo intervento se i dirigenti, i segretari e chiunque altro in città metropolitana conta più della politica questo me lo devo spiegare perché se i dirigenti, i segretari e chiunque altro io non sono assolutamente di queste idee. grazie. Salve a tutti, sindaco consiglieri colleghi. oggi questo punto che ma anch anche io ho qualche complessità, ma solo per ricostruire un attimo i fatti perché si sta facendo questo interventi, caro signore. Noi convocamo una conferenza di gruppo perché a domani dell'ultimo consiglio metropolitano sua di chiesta di funzionamento di questa SISI, sì, quindi in particolar modo per quanto riguarda la costruzione delle commissioni consiliari, insieme ai gruppi, convocato questa conferenza per fare un lavoro insieme a tutti i per strutturare finalmente queste commissioni conciliari che, da quando è nata la città metropolitana, non sono mai state. Parte. e A questo ricordo benissimo che c'è stata un'altra collaborazione, perché quando si tratta di lavoro tutti i consiglieri metropolitani, ci portare il loro contributo, siamo arrivati in tempo che c'è stata la definizione di stessa che è stato inserito anche all'ordine del giorno di questo consiglio discussione E in quella seduta. Perché era stata convocata per questo non per assolutamente la convocazione del Consiglio. Ci vuole anche la richiesta, e questo lo dico in modo tale da essere chiaro e anche per chi non era presente, che il nostro gruppo di Marco di Procondano, che si insieme al capogruppo eh, della Lega, eh, Grazie. un molto, molto importante Proprio io mi trovo con quello che tu hai detto, quindi ho così puoi interpretare, interpretarlo. Se insomma è così, insomma, credo che sia lo spirito di questa delitto, Poi chiaramente la possiamo definire anche meglio, ma così, cioè, si prende atto proprio quello che... Ringraziamo il sindaco della comunicazione che ha fatto e andiamo a. Ma come mai lei ritiene qualità di segretario della città del che Io e io mi ricordo a te, perché lei è il garante degli atti che portiamo con consiglio del Domenico, chi meglio fa? Io, dal mio punto di vista, nella mia poca esperienza con Consigliere di Sottotitano, io penso che se è intervenuto una modifica alle linee di unità, dovevo Caro, caro sindaco non so lei ha cosa però ho bisogno di segnalare che in Regione Campania c'è un nuovo virus che si chiama la Della lei è arrivato a, Roma, a Napoli è stato detto da qualche consigliere non uscito nuovo virus con una variante la messa Purtroppo chi l'ha detto ci dispiace perché ha sempre provato di prendere il bus, però non ci è mai riuscito. Grazie. Grazie, cercherò di essere molto breve. Non credo eh, che eh, il segretario, in, questo, in questa discussione, non credo che il sindaco abbia... Nessuna, nessuno lasciamo passare il tempo, nessuna culpa rispetto a questa discussione che è abbastanza oggi dire di tipo formale, di sostanza c'è per poco. Però leggo un po' dietro questa, questa questione, perché vedete i burocrati, segretario generale, devono avere la stessa velocità della, del Consiglio del regionale, ma ma il Consiglio Lunale nel tempo fosse per la sua comunità, come diceva il sindaco che liccia, c'è cioè molta mobilità tra i consiglieri di forse questo consiglio di deve essere tutti i dirigenti, che proprio abbiamo voglia di avere la stessa velocità e di conoscere i motivi e di imporre che voi siete più veloci. Un atto al il del consiglio di che sarà già elaborato dalle esigenze di Posso pensare che le linee programmatiche sono obbligatorie. E come diceva il collega, quale parte di queste linee programmatiche non vi consente di mettere in campo un'azione amministrativa una delibera di indirizzo? È evidente che avete esigenza di modificare le linee programmatiche. Ci venga detto Perché? c'è il bilancio di visione e c'è il documento di programmazione quindi queste modifiche delle linee programmatiche potrebbero essere inserite rapidamente nel DUP ma siccome noi sappiamo che il bilancio di visione probabilmente può essere approvato il 30 giugno probabilmente voi avete una velocità di esigenza di modificare immediatamente qualcosa linee programmatiche perché dobbiamo praticamente correre a raggiungere gli obiettivi per la città per l'interesse generale allora è chiaro che la questione, e il mio intervento, ha solo questo significato. Non ci vuole niente per dire, ma siamo una presa d'atto, relazione, presa d'atto sì, presa d'altro no, però è una questione di capire che questo Consiglio metropolitano sta facendo le conferenze di in gruppo, Collabora nelle conferenze di capogruppo, sta istituendo oggi le commissioni commissarie, vuole essere probabilmente il consiglio del documentario esso, non migliore le la di, ma ce la metta tutta per dire di la sua e dice ai dirigenti, compresi sì che dovrebbe condividere questo mio ragionamento, compresi sì che dovrebbe condividere il mio ragionamento, facciamo domani il tutto. Visto che io sono tutti di condu, nella conferenza di capitul che ha detto, sono cioè elezioni del mio comune, non c'è figa ho chiesto al vice sindaco di mandargli la rifida, quando sul Bozato ho chiesto mandare la rifida che sapevo che non c'era la rifida, perché non arriva la rifida il 31 maggio, probabilmente prima il 10 giugno, soprattutto se è convocato il Consiglio Metropolitano, quindi per il periodo della diffida, no? E, evidentemente c'è esigenza di approvare oggi il consultivo perché si dicono le risorse. Allora si dica nella conferenza di gruppo abbiamo delle esigenze. Per dirla tutta, se il Senato mi fa la modifica delle allora se abbiamo le esigenze di fare il gruppo, portate in Consiglio Metropolitano il 12 giugno, io vado a votare e vado a provare anche il gruppo il 12 giugno. E se vogliamo essere efficaci se sì, l'opposizione la maggioranza deve raggiungere gli obiettivi però diciamoci le cose come stanno quindi presa d'atto va bene una presa d'atto una linea programmatica diversa dobbiamo raggiungere gli obiettivi però questo consiglio oggi con le istituzioni delle commissioni ricorre vuole mantenere il passo della sua struttura che lavora, che magari ha una mente più veloce rispetto alle nostre, alla, alla, ai tempi della politica, ai tempi della riunione del Consiglio, e abbiamo messo in campo due strumenti, la conferenza di Capiù e le Commissioni di Consiglio. Quindi da questo ci dà l'esempio esempio per il futuro, per dire potete tranquillamente fare affidamento il nostro impegno politico e anche amministrativo, perché questo rimane sempre per il territoriale e quindi siamo tutti esperti, tutti, perché le cose che facciamo nei comuni dal punto di vista formale, e giuridico, somigliano molto a quello che facciamo qua. Quindi, chiedo il segretario, quanto noi per esempio che parte dalla parte politica quindi noi in bisogna votare tranquillamente il nostro pieno sostegno il segretario di società si dobbiamo votare l'altro basta ci deve essere così come ha inteso il sindaco conferito che ha fatto per in modo da preservare la comunicazione di tutti i problemi che faccio il consiglio e come ne veniamo atto quindi su quello che Anni, tutti quanti insieme pensa a questa cosa, chiediamo anche a tutte le forze di minoranza che questa stagione che siamo in che abbiamo lavorato, che stiamo lavorando, cioè alla commissioni, le quindi motivo il motivo che si sono confrontati molto di più con la collaborazione sociale, è semplicemente una presa, viene presa, viene presa, viene Non viene presa, faccio presa, viene presa, viene quindi non presa, viene presa, presa, di, di guardate, è l'inizio di un nuovo percorso politico questa città che è comunità che ha su tutti i Non votare contro una presa d'atto potrebbe essere visto come non poter fare delle grandi indicazioni, giudichiamo, giudichiamo rispetto a questa donna e chiediamo tutti quanti presenti questo consiglio per le autorità di prendere votare in modo favorevole per chi la comunicazione del simile a presa d'atto e lavorare da con figura che poi saranno i fatti che dimostreranno. e la stanno lavorando. E' questa la vostra qui, per tutta la parte nostra, da tutti favorito, e quindi alla presa d'atto da che noi facciamo, e chiede a tutti quanti di spremessi nello stesso modo per darvi un segnale di dissenso dei confronti fondo del e di un'istituzione un a Grazie. Andrea Giusto, io, signor. Ti avrete a dire una sensazione un po' particolare. Non ho partecipato alla conferenza del gruppo, ho invitato il consigliere del Regno perché è invece anche il, il campagna elettorale, e a dire a lo dico a tutti i non si lavora all'interno della conferenza un po' animatamente, ecco, a volte non si capisce di meno l'ordine del giorno che si costruisce. Eh, ho invitato il consigliere del Regno Unito essere meno inquietante, eh, scherzoso della Conferenza dei Gali perché che però si può atti all'interno del Consiglio, che si contestano, diciamo eh, proposto di atti approvavano un'unità della conferenza. A me mi sembra che, c'è una delibera eh, di indirizzo, di cui abbiamo discusso cioè, rispetto al programma del Signore nel passato, nel passato del che si conerlo una nuova, secondo il avviso, a nuovare un'errore di importanti, per poi ovviamente questa delibera deve essere tramutata in questi cinque anni di mandati in atti. E lì ovviamente le commissioni, il consiglio, i singoli consiglieri comunali hanno il proprio contributo per tramutare i consiglieri di indirizzo in atti e eh, delibere e eh, consistenti da rivolgere ai e alle città. Pertanto cioè, io, io, io, io, la titolarità delibera di oggi una vontà perché deve essere una delibera del delle Tornornati che era la scuola che si chiede al pubblico. Cioè, questo che c'è sempre la stenzione, un cioè, Consigliere, non condivide i programmi, in una maggioranza si può sempre astenere, Però, io non credo che sia il caso in questo momento di a perché all'interno dei i programmi che abbiamo ascoltato, assieme, tutti assieme, abbiamo detto che a un c'è cioè un indirizzo del Veneto Comune di Fondriera c'è tanto la comunità per pertanto, comunque, io come non si possono condividere ovviamente questi, limitazioni pertanto io invito il Consiglio a lavorare la delibera all'ordine del giorno io voglio fare una precisazione perché altrimenti non si capisce perché anche l'intervento del Consigliere Eco ha diciamo, compreso il senso del suo intervento noi vogliamo la presa d'atto che non è la condivisione dell'approvazione del diritto normale Presa d'atto è solamente dire ho, le, ho preso atto ho letto, perché capisco che l'approvazione delle linee programmate ha un senso diverso dal punto di vista quindi è una cosa completamente di Però una comunicazione non si mette il punto all'ordine del giorno, se la comunicazione è si è messo un punto all'ordine del giorno, qui si è detto presa d'atto, uno dice ho preso atto, questo è insomma, almeno io, così lo interpreto nella mia esperienza diciamo, di amministratore che non significa approvare le linee programmatiche perché comprendo l'osservazione che ha fatto da, diciamo, il consigliere di del giudice, ma forse è un tanto politico, se c'è cioè, io approvo però questa è una presa d'atto, io, io se leggo ecco la delibera, sono stato scritto, propone al consigliere di, di prendere atto, delle, non di condividere, di prendere atto delle, delle linee programmatiche quindi questo è il senso che mi sembra... Stato anche espresso dal vice sindaco, cioè, in questo spirito c'è cioè, il voto, ho cioè, preso atto. Quindi, se questo è il, è il senso del voto, va in questa, questa direzione. Lo voglio chiarire perché che poi c'è un equivoco dal punto di vista politico che non ci deve essere, quindi, deve essere chiaro. Sono cioè, cioè, anche per, prendere, diciamo, per eh, recepire quello che sono state ovviamente. io non so considerare a di Ho detto che io voto contro perché vedo anche un po' di dissenso con altri consiglieri. Perché se noi facciamo la riunione dei capi e poi vengo in consiglio, fanno con voi i mi miei colleghi che dicono: no, noi non vogliamo allora non facciamo interventi. Gli all'improvviso si stravolge tutto, e io non sto so, facendo niente. Perché è inutile fare riunione di capo, anche in modo, in modo diciamo, di sovrapporciuno all'altro, però. Se la linea programmatica della maggioranza è è inutile che la lega viene a, a, a, a fare il campo come avete, voi già avete deciso, quindi noi a questo punto noi non vogliamo niente perché noi vogliamo dare il nostro contributo. ma non veniamo messi in condizione di poter parlare e di poter per dire sindaco facciamo questo secondo me il meglio, allora quello, questa è la nostra. Io comunque non, non lo voto so. perché io avevo messo anche il, il video nel mio intervento, visto che ci sono delle, delle, delle contrasposizioni anche con i gruppi di maggioranza. Grazie. Dai, prego, prego. No, e ne ha perpare e nessun consigliere nemmeno Oggi Inizia a vedere bene un momento in cui eh, lente. acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa per il mila euro nel 2020 tutti noi vedete questa cifra anche perché tutti i comuni tutti i sindaci qui presenti voglio dire fare una lista così bellissima della città metropolitana che praticamente ti dà una banca a quello che ci ha detto io credo che invece bisogna autorizzare alcune cose, perché non credo che sia possibile, possibile di avere un rendiconto e poi il prossimo bilancio di senza, e questo ho chiesto prima agli ottimi presidenti e componenti del collegio di visioni di inventare patrimoniale, non c'è, è una cosa molto grave, gravissima, e c'è un motivo probabilmente per cui non c'è ancora la parte patrimoniale il motivo sicuramente è il problema che chi è stato delegato a fare l'inventario pensa che mobile lo fa subito, che immobile ti diventa più difficile, quindi credo che questa amministrazione il mio consiglio di minoranza, di maggioranza è un consiglio per, per morte, anche per l'amore della materia, che va fa a fare subito il dettaglio patrimoniale bisogna mettere subito al reddito ciò che abbiamo bisogna vedere subito se qualche strada è o non è della città metropolitana o appartiene al comune perché questo il fatto che sia un ente in equilibrio il fatto che sia un ente che ha i soldi accantonati il fatto che ci, ha, ci sia una tesoreria attiva non giustifica che io debba pagare i debiti con il bilancio e dopo c'è un punto all'ordine del giorno che probabilmente qualche dirigente ha dato indicazione per ridurre lo spreco che praticamente comunque viene visto solo chi non vuole vedere, solo chi non vuole leggere, risultano praticamente essere esigibili al 31-1-2021, una serie di cifre non più chiare, che sono scritti piccoli, ma ci sono dei residui attivi da incassare ma sono per i soldi, ci sono ancora dei residui passivi, c'è il fondo rischi il fondo di svoltazione del credito di sicilità è pieno e eh, ci mancherebbe ci mancherebbe ci mancherebbe leggere un ente che praticamente per 5 anni sostanzialmente ha fatto l'ordinario di avere magari un risultato negativo di amministrazione credo che non saremmo qui saremmo in procura probabilmente non noi ovviamente ma lì poi praticamente avessimo avesse portato la cosa del genere quindi io questo consultivo non approfondisco altre, altre, altre cifre, altre cose, perché in effetti avevo chiesto, io ero uno dei gruppi che aveva chiesto lo, lo spostamento anche per, per dare maggiore attenzione all'analisi di questo produttore di mondo, che è sempre importante. Mi sono fermato, ho usato il tempo di leggere la relazione, di, di, del Correggio delle Misure che ringrazio e credo che uh, il voto su questo medico è sicuramente di astensione, non è positivo e, e di astensione che non credo che sia il medico del, del SIEFA Bonofeli, è un medico che porta tanti segnali, tanti segnali importanti, tanti segnali che sicuramente da più di un anno Spero, da qui a un anno, anche prima, perché possiamo magari fare il rendimento 30.000 e rispettare le scadenze, avere l'inventario patrimoniale, avere delle idee, anche di non dismissione, ma anche di concessione, non gratuita ovviamente, per cercare, per cercare di capire che non siamo in banca capitale. io non mi prego di un risultato di amministrazione se ci sono invece le possibilità di arricchire e di spendere spendere bene ciò che praticamente da qui a quattro anni questa città metropolitana ha il dovere storico storico di fare grazie e Buonasera Sindaco, buonasera a tutti, anche chi ci segue a casa, quelli di consigli. Penso il punto di prima ronda, non ha potuto intervenire perché era la chiave, un po' il discorso di indicazione che veniva anche da parte del segretario generale, di concentrarmi eh, sul discorso il per, è di gestione. Il mio intervento va su due Una è una considerazione di carattere, si sente? Eh? Sì, sì. Una di carattere... Per, per un, altro, un altro aspettamento per attribuire una terza uh, di carattere tecnico. Io ringrazio il dottor Primanti per uh, i dati che ci ha fornito, non abbiamo avuto modo di confrontarci, questo però è chiaro che uh, i dati che ci porta uh, da un primo approccio, da una prima uh, visibilità, sono, sono, sono dati positivi, sembrano dati positivi, l'utilizzo il condizionale, perché questo è quello che manda la considerazione politica. Il primo punto che ha avuto il nostro gruppo sindaco, questo è un bilancio che noi vogliamo con senso di responsabilità, sappiamo benissimo che non è un atto che si rifà praticamente dalla nostra amministrazione, sappiamo benissimo a maggior ragione all'interno del Consiglio di Propolità, composta da consiglieri metropolitani, che sono anche sindaci e rappresentanti appunto delle istituzioni all'interno del Consiglio Unato, che questo è quello che viene chiamato gergo di amministrazione. Rendicondo ha approvato, lo Stato, ma approvato e l'unica cosa che ci vedo positiva in questo è che sappiamo che con collaborazione del, del di gestione ci dà la possibilità di poter dare seguito a tutta una serie di assunti. Quindi votiamo con responsabilità positivamente il nostro gruppo a Rendicondo di gestione perché, è, perché questo è quell'atto economico ha fatto che se anche noi possiamo fare soluzioni, se non ci muoviamo in questa direzione non ci possiamo muovere e quindi, diciamo così, questo è il figlio di qualcun altro che adottiamo. Adottiamo come con una amore eh, lei ha parlato di analisi del Stato, no? Beh, io dico che dovremmo cercare di mantenere il salute, no? Con questa, eh, questo risultato che ci ha portato a E arrivo praticamente alle considerazioni di carattere eh, tutto quello che esprimeremo in termini poi di conducazione di quello che dobbiamo realizzare nelle con le mie programmatica di mandato lo il vedere tutto il sindaco, questo lo, lo sappiamo, è pratico il nostro bilancio eh, personale. È chiaro che è lì che vedremo la forza propulsiva e propositiva dei singoli consigliari che, si che cercheranno anche di raccogliere un po' il giro che chiede al territorio come metti un bel vestito sempre in un'analisi uscite il cuore però purtroppo di c'è qualcosa che non va allora il discorso è questo come abbiamo speso negli ultimi anni cosa abbiamo lasciato negli ultimi anni Ho sentito il consigliere Mocino che faceva un'osservazione dicendo che vorrei meno abbandonamenti e più servizi mi sento di essere dire questa affermazione gli abbandonamenti qualcuno è più leggero, sono quelli che mettono praticamente il fiume in per i momenti che non vanno bene, quindi io piattonamenti non li toccherei. Però una riflessione politica preseria su sono avanzio libero di 126 di non Certo da un lato viene contento come appartenente a lei della maggioranza, questo significa un altro alto di manovra che vedrà probabilmente subito impegnare queste risorse anche con le relazioni di bilancio di dove abbiamo visto che il grido del servizio sul territorio ciliano che noi oggi abbiamo concluso in uh, un incontro con una scuola di ciliano per la pensieri che stiamo mettendo di parlo effettivamente probabilmente qualcosa non è andato e questo avanzo sì è vero che c'è, lo ripeto, è una mia considerazione politica io vorrei che l'anno prossimo facessimo un vent'altro di gestione non voglio giustificarlo perché diciamo una frase svizzera non vuoi mettere per la faccia ma siamo su Segunices, sappiamo benissimo che adesso parte la nostra storia. Però mi farebbe piacere, l'anno prossimo di non avere una, un avanzo così, e quel libro che si è destinato appunto per quello che, eh, quello che dà risposte poi ai cittadini. Questo come il terzo aspetto sindaco, che è l'aspetto coitto anche per il tipo di gestione che ci lancia poi a tutti. Noi abbiamo una macchina amministrativa che ferma a io ho detto già la volta scorsa con grandissime professionalità. Io di questo veramente mi effetti sono contento e, e probabilmente il risultato che noi abbiamo ottenuto, il risultato che c'è attualmente, della vecchia amministrazione è dovuto pure al fatto che c'è un grande sacrificio da tutta parte della macchina amministrativa. Però questa macchina amministrativa per poter raggiungere il giusto risultato di, di collocazione di, collo di queste risorse, ma soprattutto per fare in modo che quello che ci proponiamo come maggioranza di raggiungere gli obiettivi passa attraverso un giusto piano. Ci sono grandi sofferenze all'interno dei molti uffici. Lo sappiamo che è così e quindi eh, diciamo che questo aspetto tecnico non deve essere sopra sottovalutato. L Abbiamo visto un riferimento per consiglieri comunali, del personale dedicati agli stessi, ma lo sappiamo, lo, lo, lo sto vedendo io insieme anche alla, alla mia collega uh, la consigliera a, a Bagnale, aspetto al fatto che questi ci sono praticamente 13, forse sono anche l'altro dirigente della luce, quindi do, abbiamo delle cose da fare, quindi ecco, dal punto di vista tecnico io mi sento di dire questo, No, abbiamo un senso di responsabilità perché il diciamo che ha dato situazione. Sappiamo che c'è una tra virgolette soltanto che la appena probabilmente che manca in qualche punto di anima e così dà un impegno che ci dobbiamo prendere assolutamente quello di far che gli uffici abbiano più risorse per poter lavorare e internamente e esternamente perché veramente sul settore scuro c'è tantissimo da dove fare, già con c'è lo riusciamo a fare, ma in virtù della sfida che il PNR ci pone davanti con 67 milioni di euro da dover investire in questo settore sappiamo benissimo che abbiamo un solo risultato e questa guerra non si vince con soltanto un generale. Grazie Sindaco. Grazie Dico. Grazie Sindaco. Io non posso che esprimere il mio voto in modo totalmente positivo a questo regime. Oggi siamo a il dove un rendimento in noi rendiamo conto di un'attività amministrativa fatta nell'anno 2020. E per chi come me, e da chi come consigliere a quale Gesina lo ha Vincenzo, Antonio Garanzia, consiglieri della passata amministrazione hanno condiviso e portato avanti delle scelte della città metropolitana però voglio no, non ci deve ascolta, questo è una scienza e la scienza. Voglio... Voglio una voglio raccontarti una bella storia della città metropolitana e la voglio raccontare io ho avuto insieme ai miei colleghi sì. sì. della stata amministrazione la fortuna, tutto il tratto, che è arrivato in una fatina e ha portato nelle casse della città fatina, 500 milioni di euro di avanzo. Con la barchetta ce l'ha portata, una giovane immensa. Noi che veniamo da comunque, il mio nome e per i punti dell'avanzia di amministrazione non so, io vivo e lui mi sono a fine, cioè sì. qui sto bene e sono a cosa però è arrivata una grande boccata grossice, 500 minuti no. in quel momento noi abbiamo fatto una valutazione della garozione dal punto di vista unico ma guardate il bicchiere, mezzo pieno c'era chi diceva l'avanzo di amministrazione è un partito segno da parte di amministrazione che non ha avuto la capacità di specie perché noi non dovremmo portare avanzo non chiaro, tu mai la capacità di spesa, non l'hai fatto e dai avanzo dall'altro prima abbiamo cominciato a ragionare che cosa fare e abbiamo iniziato un'interproduzione importante anche per d'autorale questo è il punto che Ha perpese a netto di tutta la disciplina di di di, di, di, di, re, di, di, re, di tutto quello che può essere là, di trovare però c'è stata anche in campo politica di fare delle determinate cose ma tutto questo è stato anche per questo dalla grande capacità dei nostri clienti un esempio semplice. Per chi l'ha condiviso, un abbiamo portato avanti il discorso del piano strategico. Abbiamo finanziato opere di competenza della città metropolitana per quanto riguarda le strade, per 70 milioni. Abbiamo finanziato 32 interventi alla scuola. Io ricordo sempre i miei amici e colleghi. La città metropolitana gestisce circa 298 pessi facciamo un lavoro <ride> enorme tenete presente di solo per quest'anno riceviamo di rinnegare circa 180 milioni 180, 180, 180 milioni per l'inizia scolastica che servono praticamente per fare un ma abbiamo fatto anche a chi? abbiamo dato ossigeno bene comune. noi abbiamo ai comuni. Così c'è un Abbiamo dato risorse comuni per la rinnovazione. Abbiamo dato risorse per dare all'Arazia Comunica di costruire dei parchi Giochi. Due volte abbiamo fatto. Abbiamo dato risorse per finanziare i teatri. Una volta 5 milioni e un'altra volta altri 5 milioni. Abbiamo, abbiamo dato, che è importante ricordare il portale, sì, dato caro, consigliere caro, Borrelli, perché la lista è tu, siamo intervenuti come protezione civile, abbiamo dato risorse ai comuni per il abbiamo fatto una cosa bellissima rispetto della risorsa amale, abbiamo destinato, per chi non si lo ricordato, ricorda risorse ai comuni per consentire sulle coste, lo voglio dire, la però stiamo, stiamo parlando di articoli che abbiamo che abbiamo posto sui territori, prima non risposta ai comuni, mi sembra che se no non abbiamo il valore di quello che è stato un'azione a Abbiamo dato risorse ai comuni delle coste per la polizia di un'altra. Allora, tutte queste piccole o grandi interventi hanno allora, per il risultato. ai comuni. Allora, quando si parla di tempi comuni, è il momento di rendere conto dell'azione amministrativa, ma anche il momento, come diceva il collega Cioffoli, di una grande opportunità. Abbiamo un avanzo di amministrazione. Dobbiamo avere la capacità, tutti quanti assieme, che vengano queste risorse destinate al migliore, ma con un'attenzione, ragazzi, con un'attenzione anche verso i comuni che soffrono delle grandi difficoltà e quello che si è fatto in un passato allora è anche un, un appello che al ha consigliato al sindaco e io so la volontà del sindaco diciamo di dire la partecipazione generale di non comuni e io dico ancora di più caro Sindaco. In un momento distensivo come questo, io penso che ognuno, al netto dei lui, vuole dare il proprio contributo per dare e migliorare l'azione amministrativa. Una cosa le devo evidenziare, caro Sindaco. Io ho letto la relazione di una relazione eh, puntuale precisa in cui le conclusioni indicavo alcuni aspetti da migliorare sono un po' diciamo che di dire un po' di confronto di a volte mi viene chiesto di fare dei discorsi eh, maggiori io prima ho fatto presente al segretario comunale ho riscontrato una discrasia tra quello che mi qui in lezione dei punti e quello che mi abbiamo approvato con il, la, la revisione periodica delle partecipazioni della città nel Io offro so, un mio piccolo contributo da consigliere per l'autorità. Ritengo poveroso che alcune indicazioni che vengono date sono solo nel senso del modo costruttivo perché ho rilevato davanti alla descrizione delle elezioni dei voti e davanti a quello che abbiamo fatto mancano, o vengono raggiunte, delle partecipanti. Nel piano di razionalizzazione mancano delle partecipanti, nel piano di elezioni, dei voti ci sono delle partecipanti. Me ne andrò a casa. da voi ricordate il 5% l'altro 2,5% che in delle di razionalizzazioni delle nostre partecipate non viene riportato allora qual è la cosa? è solo un semplice suggerimento di cercare perché noi il nostro compito è anche questo perché questo momento il momento di confronto del consiglio metropolitano non è andato ma è un invito a verificare quando la metti chiaro se risulta aperto o consentite che questo errore io ti consento come errori di battitura di storia vengono messi a posto anche perché era così e ha la fortuna di fare la fortuna di fare il sindaco in tutte, tutte le città del mondo come di Napoli con tutte le difficoltà però Napoli Napoli è nuovo io ho la fortuna di fare il sindaco in un paradiso che è la quindi siamo però le voglio dire e lo dico anche agli altri, che oltre a questo noi siamo i sindaci e siamo il cammino abbiamo la capacità di verificare gli atti di guardare gli atti di dare sindaco la macchina amministrativa non è assolutissimamente una però siccome il momento del confronto è consiglio metropolitano, è opportuno se ci sono delle discrasie, che un consiglio che preso la conto latina guardando gli altri, li conto migliorare, perfezionare è solo un aiuto al governo di Le osse. Um no, non, non è altro che l'attuazione di quello fatto nel 2021, pertanto la favorevole è una di d'atto, quindi potremo fare un Certo, io condivido alcuni interventi, dobbiamo impegnare le risorse che impegniamo e poi deve spendere, pertanto ecco, un piano soluzionale, secondo me avviso è abbiamo software, in avviso, una mancanza di risorse comuni, di intelligenza che fa funzionare il si di concertuare e che voglio mettere in campo. Pertanto un intervento bellissimo che va risalato e potete fare un'altra. Questa è la risalata. Ci sono altri interventi? Grazie sindaco Consentitemi un interesse, una battuta. Il consigliere Andreas dice come ha preso l'altro segretario ci può interpretare se dobbiamo votare, votare. La dobbiamo eh. votare se, se la dobbiamo votare, votare se la dobbiamo votare i casi. Sì. Sì. Perché <ride> giustamente <ride> non ti dà adesso... iniziative, tantissime cose, da condividere e da non condividere, però il consigliere ci ha sottolineato l'effetto lavoro fatto dal, dal sindaco di qualità di matrimi, in questo caso è il darmi rendo atto, anche se eh, mi sfruttete, racconto un aneddoto proprio io, perché in qualità di sindaco di malattia, uno, diciamo che sui fondi sul piano strategico su tante cose che ha raccontato Pietro abbiamo veramente ottenuto tanti finanziamenti questo voglio dire la fatica della Corte Costituzionale ha favorito anche il, il mio comune però credo anche che eh, chiaramente se questo ragionamento di, del consigliere di che eh, ci fa emergere la qualificata attività di erogistica vorrei chiedere adesso se il vice sindaco come si comporterà su questo rendiconto. Eh, perché ovviamente il vice sindaco civilo era l'opposizione, soprattutto nell'ultimo anno, e con questo rendiconto noi dovremmo facciamo. E quindi non mi di qualcuno. O ha sbagliato a fare l'opposizione dei Magistris, o sa già. però, voglio dire, eh, la logica la matematica è suo mestiere, certamente mio. lui non dovrebbe, secondo la, la modesta opinione nostra, non c'è anche un dovrebbe, no, no? no? dall'alto della mia omiciezza, come diceva eh, in maniera poco simpatica il consigliere Vito, però, eh, dall'altro della mia omiciezza, mi immagino che Civillo potrà conto noi al nord e sindaci a parte di Napoli segretario, questa è una cosa molto interessante noi, noi sindaci a parte di Napoli lo definiamo in Renzi a parte di Napoli così le non mi vorrebbe, dicessi che sì, mi vorrebbero se eh, non deve dire così così quindi, non, lo, quindi noi lo definiamo in Renzi a parte di Napoli Spe, speriamo che in qualche non abbia lo stesso effetto che ha un Renzi rispetto ad alcune vicende che conosciamo tra tutti i sindaci. E... Prendiamo atto quindi di questo rendiconto, forse Italia si è su questo rendiconto per voi di perché noi facciamo ecco, in linearità rispetto a qualcuno, ma se la consigliera Caterone al tempo aveva sostenuto la, la maggioranza, aveva sostenuto... forse tale ovviamente in questo periodo di cui nella nostra astensione almeno politica ci assumiamo la responsabilità però come non sottolineare al dirigente ma, di Marti alcune alcune ecco, che il consigliere non ci rima messo cioè ne, ne ha parlato ma che in generale poi le, le abbiamo scelte anche quotidiane no? se non c'è un'idea dare dei beni immobili non c'è il panimone disponibile. Se non c'è il panimone disponibile, confiscati da confiscano non si so vuole ne ha. È il problema che avevamo oggi davanti al prefetto Corda, Corda, Locorda, Consigliere era proprio questo, però no, la città metropolitana non teneva conto dei, dei 54 beni che da e c'era dell'idea che voleva mettere. Su sottolinearsi, sottolineare la mancanza di personale, su questo condivido il pensiero di tutti: c'è bisogno di, di una deriva che un fa bisogno di personale importante, c'è bisogno di un impegno importante di tutti quanti i consiglieri. Metropolitano per fare in modo che poi nel gruppo del bilancio funzionale oggi, oggi prendiamo atto di questo. Ripeto, c'è bisogno di un lavoro eccezionale. Abbiamo mezzi. Abbiamo soldi, abbiamo un avanzo di 126 milioni di euro da utilizzare e per cui anche in conferenza di da come io ho sottolineato, iniziamo a discutere di piano, di piano strategico, iniziamo a discutere di piani di caribali. A proposito, le preannuncio che il Comune di Casabuo arriverà alla procedura all individuale della città metropolitana, ha detto sempre se il Comune di Pugnano non si mette con. Poi, sappiate, ciò che nei suoi interventi non si riesce molto a comprendere qual è l'immagine di ragionamento che vuole condividere con le minoranze mentre poi sotto di me serve solo di maggioranza, non di maggioranza, non di maggioranza. Credo che lui abbia voglia fare un ragionamento di condizione, di tutto il Consiglio di Comunità, quindi l'eccessiva, essere forse solo di maggioranza, secondo me, un ragionamento magari il mi consente di insicurezza, ma carico, non è proprio convinto, ma non è questo l'argomento politico della giornata. Oggi, come che sono Rinaldi, alla procedura di riguota, penso a lei, dalla, dalla struttura, al capovino, attraverso Italia per dire che importante finanziamento che il città metropolitano ha fatto avere al comune nostro, al comune di Comunità, ma credo voglio dire, che debba essere una condizione non solo del comune, ma di tutti quanti, così che si possano far partire le gare sulle accordi prima della progettazione, le gare sulle operative della progettazione prima delle gare di appalto, cosa che possa passare la procedura in cui delegiamo anche un'opera forte, però ecco, dire, i ragionamenti ci sono tutti, lavoriamo, eh, ma non lavoriamo per, come è successo prima, li consegniamo, i di ragazzi dice che sono un po' eh, veemente, diciamo così, i si dice che sono, forse non è un po' abituati, non lo so, come lavoro io abituare a diritti di natura diversa. È chiaro che se voi ci a a prendere decisioni solo ed esclusivamente del Consiglio metropolitano Comitato, direttamente è qui, perché magari si cambia il ragionamento dalla sera alla mattina. E questo è meglio giusto che di di diamo anche un... a a Marzia e Marcianza diamo anche un brutto esempio, diamo un esempio che, che i dirigenti, segretari, possano decidere il bel e il cattivo tempo della città in cui lo questo non deve accadere ci dia la possibilità al sindaco di decidere realmente e soprattutto di prendere le decisioni e portarle qua. Perché in alternativa vuol eh, dire, stavo utilizzando un termine che non è proprio il caso di utilizzarlo oggi, in un momento storico molto particolare, per cui è il caso in cui poi, poi ognuno di noi tra sindaco e amministratore sa bene i ragionamenti e di le difficoltà di come amministra e non che nessuno vuole che. Ci siamo in cui anni in queste grandi difficoltà, siamo qua e parliamo fino alle notte, di notte, perché poi il consigliere, il grande signore, sta prestando, che ha ragione, prima possiamo tenerlo qua fino alle notte, non è proprio un caso. Per cui concludo, ribadisco la nostra sensizione, la sezione cazitaria a questo rendiconto. Mancio. Grazie Sindaco. Brevemente dopo l'intervento fatto dal caro gruppo di Corsidano, voglio associare il voto che il Sindaco di ha espresso a questo momento. Pur avendo votato ieri per lo Sindaco un voto contrario, il consultivo dell'anno precedente Forzi, della, della giunta di Magistis, dove non abbiamo condiviso nulla in cinque anni, io credo dopo aver ascoltato e eh, essermi raccordato con una, il consigliere Sindaco Quellicia, e dopo aver ascoltato e condiviso un percorso di Forza Italia, di 5 anni precedenti in città metropolitana, massimo, io credo che era giusto che le Forze Italia polizie almeno in questa fase un voto di astensione. Abbiamo avuto modo di ascoltare l'intervento fatto dal ragioniere generale. Qualche anno fa è stato anche ragioniere delle casse del Comune di Napoli e ho apprezzato molto, ho ascoltato con tanto interesse, interesse l'intervento fatto dal ragioniere stesso. Credo che veramente questi cinque anni possono essere cinque anni importanti per questa città metropolitana. Ci sono buoni propositi, questi propositi li dobbiamo mettere in atto. E veramente spero che questa amministrazione, questa regione, questo Consiglio metropolitano possa raccogliere pienamente le parole dette dalla, dalla Giuridia. Come faceva notare il consigliere Nocerino, non è la bancarità, ma sicuramente ho sentito e eh, credo che questi soldi veramente possano essere spesi e possano dare un buon frutto alla città e ai vari comuni della città metropolitana. Valuto con interesse l'intervento fatto dal consigliere il mio, collega del consiglio comunale, cioè di consigliere sul su piano lavoro. Io penso che questo. Questo discorso è partito nella città per la cittadina, credo che lo si possa anche abbracciare in questa città metropolitana. Ti ringrazio nuovamente il capogruppo per aver condiviso con me il percorso che è stato precedentemente per Forza e quindi mi associo al suo punto. Grazie. Sindaco, prima così, del momento crudo della giornata la dichiarazione di voto del vice sindaco civico, tutti attendiamo. Eh, eh. Grazie, volevo dire che gli interventi che le hanno preceduto eh, dei colleghi sono stati eh, molto attenti e interessanti, soprattutto quello del mio collega di mi, eh, minoranza Lucerino che un diceva le stesse cose che diceva Giofonso, perché abbiamo parlato di meno accantonamenti e più eh, servizi, tu proponevi voglio dire meno eh, avanz e più cose da fare, cioè fondamentalmente. La, il mood è lo stesso è un, eh, il consigliere Tito al di là del eh, um. La, di magari su altri argomenti ha, ha parlato di una cosa che condivido ai primi avendo fatto parte di quella uh, amministrazione e, e, e, e avendo condiviso per, per quel percorso avendo votato i bilanci uh, previsionali anche uh, delle state, uh, uh, degli anni passati Dire. mi trovo nella condizione certo, di eh, approvare, eh, eh, di non dissentire a nessuno degli interventi precedenti ma eh, di essere coerente con le mie azioni di voto precedenti e quindi di approvare questo rendiconto che comunque per eh, il futuro va ampiamente discusso e utilizzato in questa. No, difendo, un'azione fatta dove io ero presente insieme ad altri colleghi. dire queste cose sono strumentate, perché io rappresento la, la semplice per caso la verità delle poi può piacere o non può piacere. Oggi c'è una nuova amministrazione, c'è una nuova azione da mettere in campo, c'è una maggioranza e lo ricadisco, c'è una maggioranza e c'è una. Io non accetterò quando sindaco che lo dico da destra. È stato delineato così, una maggioranza e una minoranza, rispetto ai lui. In passato non c'era una maggioranza o ordematissima per definita. C'era un insieme, un accordo extrapolitico cioè dove c'erano le forze di sinistra e di destra per garantire di andare avanti come così come. sono candidato con il gruppo progressista e di communista su una volontà e una vita directività del sindaco che è danno una fede, perché il creditivo di a E io non consentirò nessuno, eh, a nessuno a di fare quelle cose che in tutto il percorso cambia, no? Ci innamoriamo, ci fidanziamo, ci dividiamo, ci accoppiamo, o oh, caros Così non ricordiamo rispetto a tutti quei consiglieri che hanno scelto di votare il gruppo di maggioranza. Questo per me deve essere chiaro. Se nel momento in cui si apre su un ragionamento alla maggioranza, ne dico già da adesso, ne comunico, che io non ne farò parte questo. Non mi appartiene. Se è delineato, venga una maggioranza... Possiamo dire, rispetto i 250 consiglieri comunali che hanno e sono venuti a votare hanno delineato una maggioranza e una minoranza questo deve essere chiaro anche a lei per tutti il mio rispetto non all'apertura che cioè la minoranza è la minoranza questo deve essere chiaro perché nel momento in cui sì, avvenga questo modo di fare cari amici amici, perché noi abbiamo vissuto ognuno, domani ci fidanziamo, poi ci sposiamo, poi non andiamo d'accordo, ma no, una volta è per presente dobbiamo essere chiari, c'è cioè una maggioranza. Per qualificarsi, eh, c'è sempre di tutti, manteniamo fede a quello che è il rapporto con il sindaco che è l'anno Io non consento, a parte il mio personale, nessun tipo di giugio costituzionale. Nel momento in cui io vedo questo, vabbè, io me ne vado, io ho la posizione, perché perlomeno il rapporto di fiducia che mi hanno garantito i consiglieri di stare in questa sissa deve essere meglio, perché quando vogliamo giocare giochiamo, ci vogliamo divertire, ma questo non è un'aula che ci possiamo divertire, perché noi dobbiamo avere dei 92 comuni che rappresentiamo e di tutti di quei consiglieri che ci hanno permesso di stare in questo. Stato. Questo deve essere chiaro a lei e a tutti i consiglieri. Io non farò nessun accordo. Però per esempio, non c'è con l'opposizione. L'opposizione resta opposizione. Grazie. Prego. intervento inter inter inter perché io sento sono ah, sono una cosa che io sono alle allora cui abbiamo risorse per tutta la città metropolitana, quindi Napoli e tutti i quindi adesso vedere questo scontro diciamo, questo sconto, questo, questa differenza di vedute quindi di essere bravi come politici a questo Quindi grazie e grazie E riprendo cioè, anche quello che dice il consigliere Cenerent, cioè, dicevano tutti, la condivisione è fondamentale soprattutto su questi temi importanti come i bilanci, soprattutto quelli di previsione, in cui mettiamo in campo tutti i nostri sforzi dopo due anni di maniera, dopo una guerra che continua a portare felice ai nostri territori e senza voler sfondare. noi siamo stati eletti e siamo qui mostosi e lo dicevamo ripeto per far crescere i nostri territori, per farli, per farli per, far per far migliorare la, diciamo, la qualità della vita delle nostre città. Quindi già questo mi sento di libri, vi ringrazio tutti di, diciamo, per gli interventi, gli interventi e propositivi, ci vediamo domani dopo per iniziare a programmare. Tutti il come vogliamo la città che vogliamo lì nei prossimi grazie. No, grazie, adesso devo parlare. Dice se non intervento per Io um, volevo rassicurare la maggioranza: noi della Lega, che stiamo bene tranquilli, con posizione senza problemi, senza, senza nessun equivoco, però attenzione perché può essere una. che cosa possiamo fare per cosa? È per cosa che credo la comunità. Quindi non è l'astenzione. Dobbiamo gestire quali sono le lavori di giorno, noi le abbiamo accettate, vero? Posso dire una cosa, però veramente con uh, mi sembra che dire, mentre si ragioni, diciamo, delle linee, che noi stiamo benissimo, ma sì, i cioè, singoli, facciamo stare tranquilli tutti, tutti, noi, tutti noi tutti siamo siamo peri, rilassati, ci divertiamo, non facciamo il circo, no? ma ci divertiamo, noi siamo un non pretendiamo nulla non vogliamo superare mettere in difficoltà nessuno soprattutto non vogliamo mettere in difficoltà chi è già cambia lezione a questo prezzo no? perché poi se è lo stesso dito che 5 anni per 5, 5 anni ha fatto un accordo unitario del consiglio metropolitano non è quello che dice anzi, si sì, non mi consenta, posso dire una cosa? mi consenta non solo bene con l'inforzità Sindaco, io pensavo di rispondere come fatto personale per difendere la mia posizione. Invece io devo intervenire per difendere la sua posizione, Sindaco. Sì. Sì, io devo intervenire per difendere la sua posizione. Sì. Io se anche a Caponiamo un consiglio comunale, se è un consigliere di maggioranza dice che ne vado a. come il politico. Il ritratto politico sta facendo alla sua maggioranza, perché se un Aspetto fondamentale per essere alla base delle scelte che faremo nel prossimo mese, che significa ovviamente più personale, significa una maggiore capacità della città della proprietario di supportare i comuni, di affrontare dei donne che ce la fanno, ma anche immaginando degli strumenti innovativi, un'assistenza tecnica in o qualcosa che ci aiuta a sostenere l'attività dei comuni e anche scelte delle. delle di investimento che sono, che sono più semplici da spendere e anche complementari rispetto a quello che già si spende, in è andata a creare economie di scala. Quindi questo deve essere il tema che dobbiamo portare avanti, guardando la complessità ovviamente della nostra realtà. E senza parlare più del passato, io ero in un'amministrazione comunale con 5 miliardi di debiti che non avevo dato del passato. Quindi chiaramente se del presente e soprattutto del futuro. È stato fatto un lavoro, ci sono state condizioni politiche in passato diverse, quindi alcune cose non sono state fatte bene, altre male, ma non penso che nel libro complessivo di quello che noi dobbiamo realizzare questo dibattito sia utile. Io penso che una cosa dobbiamo guardare invece in maniera innovativa come rendere molto più operativa la città dell della Britana, come rendere la città dell della Populana più vicina ai comuni, come supportare tutti i comuni indipendentemente che e dobbiamo ricordare una serie di problemi che sono stati il come il patrimonio, la valorizzazione del patrimonio, il personale, il pubblico, la reorganizzazione del personale. Abbiamo tante cose da fare, visto che abbiamo tante cose da fare, inviterei tutti a concentrarsi sulle cose che dobbiamo fare e non fare discussioni. Ti dico, e altrimenti poi la parola di la parola alla fine si parla delle discussioni che se chi ci ascolta fa una sintesi su che cosa è una discussione la maggior parte delle persone non hanno neanche capito come sarà come la discussione e quindi questo mi rispetto ovviamente di tutti perché qua parliamo di tutti gli amministratori che hanno già una loro legittimazione che sono stati votati insomma io, io credo che dobbiamo riprendere lo spirito comunque abbiamo cominciato che se lo servono spirito la con con di confronto di confronto reale adesso vi passiamo alla all'allocazione Possiamo trasformare la del consigliere di Cinca in un'inversione ehm, dei punti all'ordine del giorno spostando pellicole.